Dobbiamo stare attenti ai Rainbow Friends in real life perché effettivamente questi ci possono catturare Guardateli là quanto sono brutti Questi sarebbero quelli in real life Vedete questa è la cosa vera Madonna che brutto Questo è green che boh balla in un modo strano Questo è blu con tutta la bava che schifo Questo è purple che ha gli occhi rossi C'è addirittura gente... Che li dipinge e li crea questi cosi, questi Rainbow Friends. Questo non era horror, però volevo metterlo perché fa paura per quanto è grande. Cioè, è, è strano. Cioè, non è, stra non è, non è strano, ragazzi. Boh, scrivetemi se voi vedete un albero così in giro, se non vi fa un pochino strano. Perché è letteralmente enorme. Cioè, poi, poi qua c'è pure un cimitero, peraltro, no? Qua c'è una figura in camera. E vediamo se la riesco a vederla. Ah, sì, avete visto? Cioè, è successo qualcosa qui, effettivamente. Ma che cos'era? Questa è un'altra figura? Eeeh, che brutto! Cioè, questo è praticamente su una montagna, ma esiste veramente? Cioè, ma è veramente successa sta cosa? Sembra quasi reale. Che cos'è questo schifo? Che cos'è questo schifo? È tipo un ragno, ma... Orribile, che schifo! Ma voi questo l'avete mai visto? Spero per voi di no. Ok, questa dovrebbe essere una creatura catturata in camera. E guardate qua, sembra... Tipo, avete presente i dinosauri del, di tanti, tanti anni fa, quando in realtà sono scomparsi? Sembra quasi un, un dinosauro. Ok, questo è strano, questo è veramente strano. Avete visto quel mostro? Quella era tipo una falena, l'uomo falena, comunque. Una cosa del genere. Guardatelo che sta lì sopra, sul palazzo! Ma vi immaginate trovarvelo nella vostra città? Che, oh mio Dio, che cos'è sta roba? Che cos'è sta... Ma cos'è, ma è tipo un mega robot che cammina, un alieno magari, potrebbe essere. Che, che brutto! Questa è una creatura eh, davvero inquietante perché guardatela sta sull'albero sembra tipo una persona con le zampe però e le ali e peraltro vola pure. Io quando mi sveglio la mattina scusate do dovevo dirlo per forza dovevo dirlo ok questo è un quadro che si muove da solo cioè praticamente e parla con il signore. Ma adesso è inutile farvi sentire perché tanto parla in inglese, però che inquietante. Io quando, io quando, io quando, io quando, io quando, io quando, io quando, io quando, io quando, io quando. Si possono fare tante battute su questo, effettivamente. Queste sono le backrooms. E vabbè, so che sembra un palazzo adesso, ma in realtà no, prima aveva fatto vedere anche un'altra cosa. E guardate, c'è stato un signore brutto là. Un'altra carrellata di backrooms, guardate, praticamente questo è un posto enorme. Ma Sembrano effettivamente esserci entrati, c'è pure una scopa, quindi queste backrooms so sono tenute diciamo anche in manutenzione E questo è un'altra backrooms che dice, ehi ragazzi penso di aver trovato le backrooms nella vita reale Cioè guardate qua questo coso enorme, adesso praticamente fa 3D e ci può entrare dentro con grazie a Google Maps Inizialmente non si vede molto, però girando... Si vede un mega buco enorme Ma raga, ma che cos'è sta roba? Un altro livello delle backrooms ehm, Come vedete, effettivamente questi livelli sono molto inquietanti e strani Con mille pertugi Un altro super livello Molto, molto, molto bello effettivamente questo Perché ha dei fiori, ha delle cose E guardate anche il prossimo che sarà ancora migliore rispetto a questo, secondo me Ed è questo, questo ve lo voglio far vedere bene Cioè, allora, qua, praticamente... Vedete? Allora, va, gira in su, a destra, a sinistra. Allora, decide di avvicinarsi ad una di queste finestre. Guardate qua, raga, guardate. C'è c'è cos'è? Ma è un livello bellissimo. Eh, però qua mi sa che ha trovato un signore che non è tanto amichevole. E mi sa che devi scappare, eh? Questi, invece, sono gli animali inquietanti. Guardate questo cane qui. Ora, ditemi se voi non vi cagherete... Caghereste... Eh? Caghereste addosso. Cioè... Che, che brutto. Poi, che cos'era questa cosa? C'è scritto qua. M bella domanda. Questo sono io quando, io quando, giusto? Io quando mia madre trova che mangia tutte le merendine. Scusate, dovevo farlo. Devo farlo per forza. Ok, questo e uh, la signorina è un po' nei guai. Posso dirlo? Ma cos'è? Ma è una figura orribile. Cioè, ora praticamente la signorina vede, è, è circondata dalle capre che continuano. E poi c'è pure questa figura capresca. Orribile, madonna, mi spiace signorina Qua c'è addirittura un orso che cammina Cioè questo si ribellava, voleva essere effettivamente un essere umano evidentemente Però vabbè secondo me ovviamente è fake Cioè c'è scritto anche qua che secondo lui è fake Effettivamente potrebbe essere Io dopo ho mangiato Questa è un'immagine di creature veramente brutte, orribili direi Che corrono in modo particolare Qua effettivamente è successo qualcosa, c'è uh, un qualcuno nella galleria, che peraltro mi ricorda quella di GTA V, non so se sapete cosa intendo, però vabbè. E chissà che magari non sia da qui che arriva la leggenda, eh. Qua c'è qualcosa nel bagno, forse? Ho, ho paura di prendermi l'infarto, eh. Non... Mm. Eh, però si è spenta la luce, no, non stavo capendo. Qua abbiamo una signora che passa che non dovrebbe essere qua perché la signora stava dormendo, dice la ragazza. E, e come è possibile, dice... Bella domanda. Qua eh, c'è una figura che si presenta molto spesso a, davanti a casa loro, di questi tizi che stanno filmando, ed è sempre qua, ogni giorno, e non capiscono e dicono che non riescono a prenderla però. Qua si capivano addosso sì, tantissimo. Che, she's in there, Dice che... No, non, non c'è nessuno lì dentro. E guardate qua. <ride> si apre la porta. Loro terrorizzatissime. <ride> e continua ad urlare. Dice che probabilmente è sua madre, no? Qua devo abbassare perché potrebbe star succedendo un'altra cosa. Mm, eh, certo, poi lancia la cosa. Madonna mia, che brutta cosa. Beh, questa è una figura incappucciata molto... Particolare È brutta Effettivamente si è vista nella foresta Questo si è avvistato Praticamente qualcosa E, e, e sta suonando il carion Questo era uno streamer raga comunque Qua praticamente dei tizi sono entrati Nella casa della nonna Morta Dice dove sei Mary nonna, Eh? Signorina, dove sei? Signorona, anzi. <ride> Eccola là, l'avete vista? Mai chiamare i morti. Anche perché non possono rispondere, giustamente. Qua la ragazza succede una cosa veramente brutta. Allora, praticamente la signora si trova... Eh, avete visto? I capelli le sono stati tirati ovviamente lei scappa via. Guardate qua come, come le tirano i capelli, cioè è assurdo. Pam. Cioè ma cos'era? Qui effettivamente c'è qualcuno, eh Non è proprio bello Queste telecamere che catturano tutto durante la notte È meglio che non catturino certe cose E se n'è andato via uh, Ok, qua uh, mi raccomando Se siete sensibili non guardate Perché qua veramente la telecamera Ha catturato una cosa veramente orribile Che è successo alla donna durante la notte E um, Io quando faccio i riti satanici Scusate devo farlo di nuovo ma perché e era per sdrammatizzare cioè ma guardate che faccia brutta che ha ma mi scusi signora ma lei si è fatta la skin care Oh la skin care si deve fare se no risulta così non va bene si deve fare la skin care no comunque a parte gli scherzi è veramente spaventoso cioè avete visto che brutta cosa Qua si muovono come al solito le cose da sole non si sa effettivamente perché succede questo è questo che si muove, vabbè, mi sa che qua hanno mosso loro, eh Mi stavo un attimo chiedendo ma what Qui praticamente c'è il bambino che suona <ride> Interessante, molto bravo eh. Eh, eh, non è bello, eh, non è bello Madonna che ansia Comunque qua eh, praticamente ci sono cose strane Continuano a cadere cose Come vedete qua c'è, è eh, una brutta figura, probabilmente Allora praticamente qua c'è il signore che dice che si sono mosse queste cose prima e dice che Ehi Sta parlando col fantasma Quindi dice Ehi per favore Puoi spostare di nuovo queste cose E inizialmente Non sembra che succeda Assolutamente niente Tipo per tutta la durata del video Però Avete visto Qua è successo effettivamente qualcosa E si sono mosse E, e non Spero che non mi succeda mai Qua invece si muovono davvero le cose si apre la porta, qua cadono gli oggetti, mi pare, qui, esatto, madonna mia, che brutta cosa, vi immaginate? Madonna, cioè, io, raga, non... non io probabilmente morirei di infarto in questa situazione, e boom, è caduta. E poi dopo succede una, anche un'altra cosa, e veramente, cioè, non, non, non, non, non so cosa dire, cioè, è inquietante, è solo che è inquietante, posso dire, cioè... Mm, e spero che sia fake Non lo so però se è fake <ride> Spero di sì Cioè poi le porte che si aprono da sole Ma che cos'è? Coraggio Cliccate sugli altri video qui intorno Beh più o meno Non so adesso dove Forse qui No qui Cliccateci